Eh, buongiorno a tutti, questo video sinceramente volei, vorrei dedicarvi a voi, a voi i miei iscritti ecco, e vi devo dire grazie, grazie per il supporto che mi, che mi dimostrate sempre, Ecco, grazie per i vostri messaggi, grazie di tutto ecco. Perché dico questo? Perché senza di voi forse avrei anche ammolato, eh, sinceramente, perché <coughs> mi ricordo ancora eh, quando ho pubblicato il mio primo video e eh, c'erano prime vi visualizzazioni, no? Eh, e dicevo, boh, eppure il video è bruttino, perché era bruttino, eh. Eh, però c'era qualcuno che si era anche iscritto. Eh, mi ha fatto molto piacere, ecco. non eh, vi ho mai detto come mai ho aperto questo canale qua. Eh, mi ricordo una volta stavo guardando un video perché io la televisione guardo pochissimo ultimamente proprio, non lo guardo neanche e mi ricordo avevo visto un video che c'era una signora che puliva la casa e raccontava la sua storia, ecco. Eh, non so chi sia quella signora lì, sinceramente, non, non so chi sia. E, e praticamente la signora raccontava che aveva chiuso il negozio, perché con le tasse che c'è da pagare, sicuramente lo sappiamo tutti, no? aveva chiuso il negozio e stavo facendo le pulizie in casa sua, aveva un canale, c'erano anche tantissimi iscritti tra l'altro. Ho detto, beh, se ho fatto la signora, perché non posso fare anch'io, no? Allora mi è venuta quella idea lì e ho detto, beh, quasi quasi, lo faccio anch'io. Ed ecco mi sono messa a fare il video anch'io. Grazie a quella signora lì. Ed ecco già più di un anno che pubblico il video. E condivido con voi le mie giornate. E... E poi eh, sono qua giustamente per non insegnare niente a nessuno, ecco, anche perché tante cose mi avete insegnato voi a me. E, la prima cosa che ho imparato stando qua, eh, se voi mi seguite da, da tanto tempo sapete che nei primi video non parlavo mai, ecco. Perché ero appassionata di quei video, sapete, anche quelli coreani, giapponesi che non parlano, ecco. E mi piacevano tantissimo e volevo creare una cosa del genere, ecco. Solo che è una cosa un po' impossibile, giustamente. O almeno qua in Italia. E allora, come vedete già da un po' che faccio i video che parlo anche, ecco. Questo ho imparato, eh, anche i vostri consigli, qualcuno anche mi ha fatto mm, cioè, qualche commentino, non anche molto educato, però eh, in quel senso perché tu non parli, no? Ecco, oggi parlo, qualche anno fa eh, non parlavo, adesso parlo e condivido, condivido le mie giornate. E parlando giustamente esce fuori il mio carattere, giustamente. Io sono una persona che eh, mi piace prendermi in giro, io scherzo, rido. Anche se nei video che non parlavo sembrava che io sono una musona, ecco. E invece non lo sono, però sono abbastanza solitaria, ecco, mi piace stare a casa piuttosto che andare in mezzo ai casini, quando ci sono le fiere e tutto quanto, mi piace. non mi piace tanto, ecco, e a vent'anni mi piaceva, a 40, evito, evito i casini, mi piace andare in luoghi dove c'è meno gente, ecco. poi un'altra cosa che volevo dire, che io non ho mai fatto i video di eh, rappresentazione ecco mi sembra una cosa un po', un po assurda come poi raccontare di te in, in un video no? E, cioè, mi dispiace anche per voi però è come dire che quando conosci una persona eh, gli, gli, gli chiedi tutto no? Come fai? Come fai a raccontare tutto in un video? Per me è difficile, ecco. È difficile e poi, secondo me, è più bello quando uno ti conosce pian pianino, ecco. Sembra una cosa un po' più reale, ecco. Per quelli che possono pensare che il YouTube è finto, può essere finto tutto, ecco. Può essere finto anche Facebook, anche Instagram possono essere finte tutte le piattaforme, però purtroppo eh, se uno si dimostra per quello che è non hai finto, ecco. anzi ehm, anche io ehm, ho, ho so qualcosa anche di voi, ecco, alcuni di voi ad esempio, in un particolare uno non mi scrive più, una persona che mi scriveva sempre, però non è, non è più... Non riesce più a scrivere, ecco, mi dispiace tantissimo, è come ecco. perdere un amico, ecco, anche se una cosa sembra mm, surreale, però è così, ecco, va bene, non voglio, voglio raccontarle cose tristi, però se qualcuno va a leggere ogni tanto i messaggi che ci sono sotto, può darsi che ha capito anche questa cosa qua, ecco. E eh, va bene, dai, ehm... purtroppo questa è la vita reale, ecco, la vita reale è... ed è questa. E non è tutto roso fiori purtroppo. Però in tutte le cose io penso sempre positivo, spero che un giorno mi arriverà un messaggio. Ecco. E... È sempre stato così, ecco, anche le cose, quando succedono anche le cose brutte, no? Però penso sempre... Ehm che finirà bene ecco eh, penso sempre a positivo che succederà qualcosa che eh, anche se non è sempre così giustamente perché quando perdo una persona poi eh, non è più così ecco però eh, c'è sempre la speranza credo è un'altra cosa che voi, eh, che voi non vedete mostrate sul video però io sono una persona ero una persona abbastanza fredda ma ehm, sto lavorando sopra ecco anche su quel lato lì e cerco di essere molto più eh, meno fredda ecco un'altra cosa è che sto diventando un po più sensibile andare su qualità, ecco anche quello è vero Ehm, e niente oggi vi ho parlato tantissimo comunque qua un video delle pulizie ragazze non so se vi siete accorte ehm, sto pulendo la mia casa e ieri invece eh, ho passato mezza giornata in cucina ho cucinato tantissime cose che vi ho lasciato immagini dopo di queste e niente spero che il video vi è piaciuto e spero che abbia fatto la compagnia come voi fate sempre me eh, e niente e ringrazio un'altra volta eh, tutti quanti e noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao a tutti